Oggi non andiamo a sciare Ma bensì oggi andremo a fare oh, Molto, molto, molto Ma proprio moltissimo Cross Finalmente ragazzi torniamo a girare in motocross Non devo più allenarmi costantemente per le gare imminenti perché non ci sono E ho tempo per andare a girare in moto Oggi le condizioni invernali per fare motocross ragazzi sono sempre quelle Warm it up. Mangi quel buon fuck La moto l'ho lasciata sporca il vero motocrossista a fare il motocross quando c'è il vero fuck Che si attacca e diventa cemento alla moto Dato che poi il vero motocrossista quando torna a casa la lava la moto Invece dall'ultima volta... Eh, L'inverno mi ha tenuto in casa Perché Dovevo Dovevo fare tante cose <ride> Scusa Scusa No Come vedete però la moto l'ho caricata a sinistra Non sarò da solo Ma verrà con me Il buon Alepizzi E eh, avevo già fatto una frase Per quello ti sembra stupido Ma con cui un bel 125 cazzo è moto è? Boh KTM Raga io riconosco le moto ancora solo per i colori eh, Direzione Caradezzate Te le cambiano, allora hai rotto il cazzo Che cazzo vuoi no? Eh. Dopo più di un anno torniamo a cadrezzate ragazzi Ci ha raggiunto anche questo essere Ciao amici, fa li... freddo del cazzo oh. Oggi è il vero molto cross Vi faccio capire le condizioni oggi Come siamo messi ragazzi Ingresso ah. Completamente fermo il rettivino raga la pista è completamente fresata, anche le rampe, cosa che non avevo mai visto nella mia vita. E anche il ragazzo della pista ci ha detto, oggi è bella impegnativa. Eh. Quando ti dice così il proprietario della pista, cuore in pace ed entri senza aspettative. Shit. Ecco com'è oggi la situazione, raga. No, pazzesca sta roba, pazzesco. Okay. Almeno una cosa raga so che ho fatto giusto per la giornata di oggi Non ho lavato la moto la volta scorsa Ho solo fatto bene Domanda tu che sei più esperto di me Se fosse tipo la quindicesima volta che non faccio il filtro va bene eh. No dai scherzavo No no non è quindicesima È pulito raga A me non sembra così sporco Cioè adesso vabbè è un po' sporco Però Lui è già entrato Fisica Tu molli il gas e fai così È durissimo Bella molle Qui Vabbè raga, qui stiamo già iniziando ad accendere le moto. Mi cambio in fretta e entriamo a vedere com'è il disastro di oggi. Ah, passare un bel Natale tranquillo a casa. Scaldo un po' la moto. Shots fired, shot fired. A few inches later. Eccoci. <laughs> Buongiorno. Good afternoon, good evening, and good night. Che sto già morendo raga Allora Pista Moto Mai sentito così bene in moto eh, Non ho parole per descrivere Le condizioni della pista di oggi Perché sono spettacolari È una carneficina oggi È veramente difficile eh, Soprattutto se uno non va mai Terza volta che vado col due tempi in pista Direi che non, non, non ci siamo Però però però Però però però, Cosa? Però Ok. Però, ah, un cazzo, non c'è niente da dire <ride> Comunque oggi salti zero Magari ci concentriamo un po' a provare a fare un po' di canali Robby, oggi il tuo obiettivo? Ti impariamo a fare i canali Da persone che non sanno fare i canali <ride> Che ci concentriamo a fare le pista a settori Adesso faremo la S che c'è là sotto un po' di volte oh, Stavo pendendo Allora da quello che ci hanno detto Cioè a me hanno spiegato che per fare i canali Bisogna arrivare in piedi tutti indietro frenando Qui ti siedi Poi apri e vai Però il problema è tenere l'equilibrio Vediamo il nostro ale Fango dappertutto Il concetto è Quando ti siedi apri il gas Fino ad allora non devi aprirlo Vediamo In piedi Hai visto che fa? Ha fatto tutto in piedi. Solo quando ha dato gas era ancora in piedi. Ha dato la strizzata. Oh, uh, si è seduto. Bisogna stare in piedi fino alla fine. Buh Basta sono stanco Andiamo Raga mentre stavamo buh il panino Il buh è proprio volato là secco Ah buh il video L'hai buh vedere la caduta? buh Uh! io e... buh buh buh buh video buh video del video buh buh buh buh non fate il mio errore che vi dimenticate a casa il biscotto proteico di foodspring. Perché poi siete costretti a mangiare sta merda, raga. Buona, ma non ci sia. Foodspring è buono. E almeno non vi fa male come sta roba. E comunque abbiamo scoperto, raga, che in realtà le rampe sono fresate. Io pensavo che avessero sbagliato e ho detto: ma perché fresano le rampe prima? Perché la rampa deve essere bella dura, se no si formano i canali. Le hanno fresate perché con la ruspa per andare su a batterle e farle diventare dure. La pala gommata non riusciva a salire dalla salita. Comunque, oggi avevo anche qui, raga, il completino nuovo. È un po' così, eh? Sexy. Oggi però vabbè c'era questo fangazzo della Madonna, quindi non ho voluto metterlo. Eh, aspettate un prossimo video in moto per vederlo addosso. Vabbè, nelle giornate così, raga, non c'è altro da fare che farsi quattro pinne. Gli stivali si fa una fatica della Madonna. Spinne. Non so neanche io il perché. Mi... Ma aiuti a spingerla fuori. Non... non si muove la moto. È inchiodata. Ho bisogno di qualcuno che mi aiuti a spingerla un po' indietro. Oh, guarda qua. No. Che c'è che la blocca? Guarda che esce da là. La catena esce da là. Devo <sussurra> essersi sbloccata. Però era la terra, raga. Ah, la merda. <sussurra> Basta, sono morto Minchia sei dura Ciao. No. Shit, più razzo uscire dalla pista che resta Madonna Eh, un bel cerchio, un nuovo colore ora qua, la sua è già meglio della mia questa ah, è il ah, modello ah, super leggero ah, Fango ah, Edition ah. Devo dire che in realtà me l'aspettavo molto più sporca Sassolino Un po' di cioccolato per ah, me ah. Un po' di cioccolato ah. Niente raga I veri eroi sono venuti a fare oggi Molto cross Ci abbiamo dato Adesso bestemmierò per comunque farla venire pulita Volevo aggiornarvi sul fatto che in realtà, questa non è una moto da cross, è una moto da enduro. Quindi non è proprio il suo terreno questa. Però a me d'inverno piace far cross. Per adesso questo ho mandato questa, sto usando questa. Gli ho già chiesto a Osquarna se mi danno gentilmente un cross. Dovrebbe arrivarmi un cross, in modo tale da ritornare un po' sui vecchi passi che avevo fatto. Perché col due tempi, sì, ma no. Piccolissimo spoiler, raga: quel bastardo divo mi ha convinto a comprare una cosa. Molto, molto bella. Che infame. Lo vedrete poi sul canale. Bella.